Ok, buonasera a tutti, questa sera parleremo un po' di questi nuovi argomenti che abbiamo messo in scaletta, tra cui molto interessante sarà il mio primo approccio alla gara IFA, che reputo interessantissima, e farò un piccolo resoconto, insomma, anche di quello che, che ho vissuto questa settimana in Austria in questo campionato europeo Bowant Tarifa, nel quale c'erano 1680 centri, quindi non eh, un avvenimento da poco dopo parleremo eh, del, della valutazione delle distanze nel 3D e nella 3 Diciamo come sia possibile eh, indovinare nel modo più preciso possibile eh, la distanza che intercorre tra noi e il bersaglio, Quindi innescare una strategia di tiro eh, il più veloce possibile, ovviamente perché il tempo, è, specialmente nel 3D, è molto limitato, quindi innescare una strategia tale che riuscire a colpire il bersaglio anche conoscendo la distanza tra le altre cose non è la cosa più essenziale conoscere la distanza anzi abbiamo mio modesto parere è una cosa molto sopravvalutata ma ne parleremo più avanti ultimo ma non <coughs> ultimo come importanza è eh, la fase di tiro diciamo specialmente a riguardo di arco nudo, arco istintivo e lombò, e tutti gli altri che non hanno una strategia meccanica di, eh, di atteggiamento, chiamiamolo così, tra ancoraggio e rilascio, che se vediamo sarà molto molto interessante. No, questo è, diciamo, il quadro della situazione. Allora, intanto, eh, campionato europeo il campionato europeo -ifa, diciamo che mi sono iscritto tra parentesi un po' così per, per casa no? perché è un amico toscano che frequenta normalmente questo, questo genere di cose di cui si è fregiato del titolo di campione europeo di campione del mondo eccetera eccetera mi ha descritto questa Interessante, questa interessante competizione con enfasi, che gli è piaciuto tantissimo, ha detto ma se mi porti vengo con te e mi scrivo. Non è stata una buona scelta per lui perché l'ho battuto, quindi diciamo che non è stata una strategia, ma è rimasto contento lo stesso diciamo, di sapere Allora intanto di cosa si tratta? Intanto si tratta che è una grande competizione, quindi aperta a tutti, occorre essere iscritti a una federazione affiliata alla IFA, nel caso dell'Italia, la FIARC. L'IFA sta per International Field Archery Association, che è una federazione che ingloba federazioni nazionali di tutto il mondo in tutte le parti del mondo, un po' come anche può essere la World perché anche, anche se la World Darcy è più destinata all'agonismo, essendo una federazione del CIO, membro del CIO, e quindi una federazione che sviluppa tutto in funzione di portare poi la gente all'Olimpia. Nella, nella IFA invece diciamo, è più improntato sul sulla caratteristica ludica, no? quindi sulla caratteristica del divertimento, anche se mi sono accorto che non è proprio così, anzi non è per niente così, perché le regole sono rispettate alla perfezione, e i controlli sono ancora più importanti, ancora più che si intersacano con, con, con l'arciere eh, e quindi tutto sommato ne scaturisce un sano agonismo. Un sano agonismo anche ad alto livello, perché se è vero come vero che questa manifestazione è aperta a tutti, perché eh, tutti possono andare, praticamente tutti, basta aver fatto un paio di gare eh, di un certo tipo eh, essere considerati in grado di tenere l'arco in mano, di dirigere la freccia verso il bersaglio, e non eh, verso qualcun altro, no? stirarsi le frecce nei piedi, quindi avere un minimo di dimestichezza con l'arco. E' anche vero che si trovano nello stesso percorso eh, tiratori eh, con caratteristiche al top di livello, di livello altissimo. Eh, nella la prova appunto di questa manifestazione che eh, cui sono andato in, in Austria, a, in Austria a Saalbach che è una stazione sciistica importantissima, a quanto pare perché è sede di Coppa del Mondo di sci nella zona del Salisburghese, eh, molto vicino anche a Kitz una, un paesino molto piccolo a circa 1.100 metri di altitudine diciamo il paese però eh, di una, con una logistica straordinaria chilometri, centinaia e centinaia di chilometri di piste di sci anche se mi sono chiesto perché il, le piste di sci vanno da 1.000 a 2.000 metri da 1.000 a 2.000 metri il nostro Piemonte non può esistere che da tantissimi anni che non c'è più neve. Invece sembra che in Austria anche a mille metri vengono due metri di neve e quindi non ci siano problemi di quel genere. Molto probabilmente il clima sarà, sarà diverso. Allora intanto la prima, il primo dubbio che mi è venuto in mente era che ma, questo genere di competizione tra virgolette ho pensato sarà più un raduno di affezionati in cui più o meno si tirerà così alla buona eh, la competizione sarà così molto alla buona eh, anche le regole boh ho sentito dire che vengono più o meno messe a punto sul momento assolutamente no assolutamente no una precisione che raramente ho visto la stessa guardacela un controllo materiale estremamente fatto alla perfezione anzi, il tiratore deve addirittura compilare un modulo in cui certifica tutta la sua attrezzatura in duplice copia, una coppia la porta al controllo materiale e una coppia la tiene in faretra perché durante la manifestazione quindi dopo il controllo materiale in qualsiasi momento gli arbitri possono eh, fermarti, controllare il materiale, ma verificare il materiale con la coppia, con quel modo in cui abbiamo certificato la nostra attrezzatura, e se ci sono degli scompetti si viene squalificati immediatamente nella nostra competizione. E questa è una serietà che veramente ha i massimi limiti. Un'altra cosa che mi lasciava dubbioso era il fatto del, del livello di competitività che potevo mai trovare. Effettivamente, a parte gli italiani che eh, provengono un po' dalla, dalla Fiat, nella quale il livello di competitività non è altissimo, anche se insieme a me, a tirare con, la, la mia, con il mio stile di tiro che è l'arco nudo, quindi nella, nella dizione IFA si chiama Verbo Recurve, c'era Diego Sardini che finora, me, ahimè, mi ha sempre battuto ai campionati italiani, quindi avevo un buonissimo punto di riferimento per avere questo margine di, competitiv di competitività per, eh, per capire perlomeno la, il livello di punteggi che, che potevano scaturire. Quindi da quel punto di vista ero diciamo, abbastanza tarato. Una scoperta che ho avuto recandomi nel, nel primi, primo giorno ai tir di prova è che ho incontrato eh, tutti i nazionali austriaci che normalmente io incontravo nelle, nelle competizioni bordaccee, quindi al mondiale 3D di Terry o, o al campionato europeo che ho fatto in Estonia e c'erano gli, gli stessi nazionali austriaci e la stessa cosa è capitata per i nazionali cecoslovacchi, cioè slovacchi, Repubblica Ceca, Ungheria e, e Francia. Quindi addirittura la, il livello, e parlo solamente a livello per Mo, quindi a livello grudo, ho trovato gli stessi interlocutori, diciamo mancavano gli svedesi, mancavano i fortissimi italiani, però comunque il livello era di competitività era veramente, era veramente elevato, quindi anche da, da dire la competizione era comunque ai massimi livelli. Ho visto anche, eh, non conoscendo a fondo tutti i personaggi degli altri stili di tiro, però ho visto che comunque il campione europeo Lombon, il finlandese che adesso è un lapso si sfugge il nome, era comunque presente, il, nel compound ha vinto l'ungherese Janos, che è comunque un nazionale ungherese che vince, che è sempre competitivo anche in tutte le gare bombaggio. Quindi assolutamente non raduno la competitività ai massimi di Cosa da dire ancora? Da dire che al contrario delle gare lord archery, dove eh, unicamente la precisione viene, viene premiata, in queste gare non viene premiata solo la precisione, ma anche la prestanza fisica. Anche la prestanza fisica, perché sono 5 giorni di gara, 4 gare che vanno che si svolgono fino a 2.000-2.200 metri di altezza con dislivelli a volte anche di 4-500 metri e 500 metri di dislivello non sono pochi sono, non, sono, non sono pochi per chi fa l'escursionista ma per chi fa l'arciere credetemi, eh, al suo, suo parere comunque la gara è, è, stata è stata veramente interessante è stata veramente interessante anche dal punto di vista... Eh, qualitativo, qualitativo intendo come qualità di tiri, tiri sempre molto tecnici, eh, addirittura paragonabili a un altro field di, di, di vecchia memoria eh, che, che la Word ogni, ogni tanto faceva e sempre di meno, sempre di meno eh, fa ad alto livello tecnico invece queste gare qua sono state veramente ad altissimo livello tecnici, i tiri veramente sempre sempre a limite calcolando il fatto che questo, questa tipologia di gara si tira fino a 55 metri tutti gli stili quindi dall'ommo all'arco storico al ricurvo al nudo al compound tutti tirano fino a 55 metri divisi in quattro gruppi che vanno gli animali più piccoli del gruppo 4 vanno fino a 18 metri, gli animali del gruppo 3 vanno fino a circa 30 metri, gli animali del gruppo 2 fino a circa 40 e eh, gli animali più grandi, quindi quelli del gruppo 1, fino a 54,5 metri, le distanze vengono misurate in modo con la modalità anglosassone, quindi gli in noi non mi interessa perché le distanze sono tutte sconosciute e, e credetemi di difficile interpretabilità perché fino a 40-39-40 metri possiamo ancora con una buona precisione eh, accorgerci della differenza del 2 metri ma il gruppo 1 che può essere posizionato tra 36 e 54 metri diventa la strategia da da impostare non è semplicissima e mi è venuta in aiuto tantissimo ovviamente ad aver partecipato a gare FIA che mi hanno permesso insomma, di, di innestare la giusta strategia della quale parleremo dopo nella valutazione delle distanze. Che altro dire? Che altro dire? Eh, sì, come si svolgono queste gare? Anche la, la tipologia di gare è anche interessante, io, dico, io non so adesso non, non so da quanto esistono questo, questo genere di, questo, queste gare qua, ma da tantissimo tempo, sicuramente da molto di più di quando Laura Darce ha immaginato di, di inventarsi il 3D, questo lo so perché le prime gare 3D in Italia sono state eh, dal 2003 in avanti, quindi 13 anni fa, ma immagino sicuramente che di qua sia da decenni che faccia questo genere di gare, quindi sicuramente ha un'esperienza un notevolmente, notevolmente superiore ed effettivamente hanno un del vero che La tipologia è interessantissima perché anche se me l'ero studiata prima, però non me l'ero immaginata come puoi viverla effettivamente, e la tipologia è estremamente interessante perché ci sono quattro tipi di gare, cioè quattro giornate di gare in cui la, la competizione sono in cinque gare, in cinque giorni, c'è un giorno di riposo che dipende un po' come è posizionato. Intanto 1680 arcieri sono... Per Credetemi, eh, nel, eh, ai tiri di prova c'erano 250 sagome e circa 50 paglioni e questa moltitudine di 1.500-1.600 persone che tirano contemporaneamente veramente, fa un effetto incredibile. Hanno implementato 12 campi, 12 campi da 28 piazzole cavato quindi calcolando che ogni campo ha all'incirca 40-50 sagome fatevi poi i conti di cosa della logistica che sta dietro una manifestazione del genere una cosa stra veramente straordinaria e se la sono cavata è cregente. Veramente, veramente non ci sono stati intoppi di nessun genere Addirittura c'era sempre posizionato il campo, un campo in elicottero pronto a intervenire in caso di necessità sui campi di tiro che erano dislocati veramente in un comprensorio amplissimo e ripeto tra i 1200 e i 2200 metri di altezza. Ritorniamo alla, a come si è svolto questo campionato. Intanto i primi due giorni di gara, quindi le prime due gare sono di le prime due gare sono identiche e sono molto interessanti, perché si possono tirare fino a tre frecce, in cui si, eh, si mette sullo score la prima appunto. Quindi se io non colpisco il bersaglio, posso tirare una seconda freccia. Se non sono sicuro di aver colpito il bersaglio, o non l'ho colpito, tiro una terza freccia, le frecce hanno uno, due o tre anelli, quando io vado a recuperare le frecce quindi per scrivere i miei punti guardo qual è la freccia che ha colpito il bersaglio, se la prima avrà 8 punti se la seconda un po' meno se la terza ha po' meno. allora è? qual è l'interessante? l'interessante è che in queste prime due gare conta solamente lo spot e la salva perché è interessante? Interessante perché è un inizio molto soft. È un inizio molto soft perché praticamente fare sagoma, quindi prendere solamente l'animale con la prima freccia, è già il massimo dei punti. Perché lo spot, che è la parte vitale centrale più grande, non esiste il conteggio del super spot, neanche del perfect, esiste solo il conteggio della dello spot e della sagoma i punteggi sono così eh, disposti con la prima freccia se colpisco con la prima freccia lo spot vale 20 punti e la sagoma 18 quindi vedete che fra 20 e 18 praticamente c'è pochissima differenza se colpisco con la seconda freccia lo spot vale 16 e la sagoma 14 con la terza freccia 12 e 10 quindi vedete bene che indovinare la sagoma con la prima freccia, praticamente, oh, cumulo una mole di punteggio che mi servirà, mi servirà molto poi nella terza e nella quarta gara, che sono quelle diciamo, dove si fa la scrematura eh, finale, diciamo un po' di imbuto, no? le gare sono sempre più difficili. Quindi nei primi due giorni di gara ho una gara molto facile perché posso accumulare punti anche solo col pendolo arrivato, in qualsiasi punto. Quindi io devo, la, la mia strategia quale sarà? Sarà quella di fare Cioè Se non sono sicuro della distanza, andare a cercare il punto gamba, corna, il più possibile per prendere la saga, senza cercare a tutti i costi, nelle, nelle, ovviamente sono le distanze più di lunghe, nelle più corte posso rischiare di, di cercare a tutti i costi di colpire lo squadro. Ma nelle distanze più lunghe mi interessa solamente colpire la sagoma con la prima o al limite con la seconda freccia. Perché questo? Perché poi la terza gara sarà completamente diversa. Nella terza gara io posso tirare due frecce e le devo tirare tutte e due. Tirerò le due frecce, tutte e due le frecce valgono lo stesso punteggio, anche se le tirerò da due picchetti diversi, quindi la prima freccia da un picchetto, la seconda freccia 1, 2, 3, 4 metri più avanti. Però valgono, hanno lo stesso punteggio, che 10 punti il super spot, 8 punti lo spot e 5 punti la sagoma, come, come le gare Fitargo 3D normali, che presumo che non si siano impiantati niente, ma no giustamente, credo, copiato eh, il punteggio, un eh, punteggio più che, più che giusto e non occorreva inventarsi cose nuove immagini. Non c'è l'11, quindi c'è solo 10, 8 e 5 e devo tirare due frecce, tutte e due le frecce hanno eh, lo stesso modo lo stesso quindi se io faccio due super spot faccio 20 punti, se io faccio una, un super uno spot faccio 18 punti se io faccio uno spot e una saga, faccio 13 punti quindi devo cercare di fare bene con la seconda freccia no? se io so tirare bene se sono un bravo tiratore tiro bene la prima freccia e la tiro alta beh, so cosa dovrò fare con la seconda freccia anche cambiando picchetto no? vedo quanto ho cambiato il picchetto vedo quanto se l'ho tirata alta e mi regolerò di conseguenza per innescare anche qua la strategia adeguata, indipendentemente da che, da che tipo di arco adoro, no? io devo sempre formare nella mia mente anche inconsciamente, anche senza pensarci, solo col mio allenamento la, la variazione che è capitata e quindi innescare con la seconda freccia la possibilità di fare più punti che questo secondo. Se io non sono buono a tirare, magari faccio un super spot con la prima freccia e poi zero con la seconda. E questo è un cattivo presagio per quanto riguarda, riguarda la mia tecnica di tiro, cioè l'affinare circondamente per qualcosa. Perché non è possibile fare peggio con la seconda freccia. Se uno fa peggio con la seconda freccia eh, deve... deve prendersi un po' l'istruttore <ride> e cercare di vedere come mai perché questa non è possibile. O se non, se non è una questione tecnica, è una questione mentale in cui probabilmente eh, c'è da affinare qualcosa dal punto di vista di stress o di ottimità. Benissimo. L'ultima gara, l'ultima gara strana, l'ultima gara è stata... una cosa veramente straordinaria perché effettivamente l'ultima gara, la quarta gara di questo campionato europeo è effettivamente una finale. Quindi io ho fatto le prime tre gare, chiamiamole così, una più difficile dell'altra, di qualificazione, ho raggiunto un determinato punteggio, l'ultimo giorno di gara ho praticamente 28 piazzole che sono i 28 tiri di finale. Perché? perché in quest'ultima gara io tirerò una freccia sola una freccia sola a avrò a disposizione un'unica sola freccia sempre con gli stessi gruppi di animali quindi sempre 18 gruppo 4 30 metri gruppo 3 40 metri gruppo 2 54 metri gruppo 1 ma avrò a disposizione un'unica freccia Dov'è l'interessante interessante è che quest'unica freccia vale il doppio, vale punti doppio, quindi con quella freccia io avrò a disposizione 20 punti se colpisco il super spot, 16 punti se colpisco lo spot, 10 punti se colpisco la sacco, ecco che diventa veramente importantissimo utilizzare una strategia, se io devo recuperare, non mi rimane veramente altra scelta di mirare al superfondo di cercare di colpire il superfondo comunque è freccia che ho e questo mi permette sicuramente di incrementare il mio, il mio o di diminuire il distacco che ho con chi mi precede o di, eh, di staccare quello che sta qui dietro perché se io faccio 20 punti e il mio contendente fa zero e beh, sono 20 punti, sottanti, eh. con un'unica freccia mi sono staccato i 20 punti e credetemi, con un'unica freccia fare zero e buttarla fuori è eh, all'ordine del giorno quindi i 20 punti cominciano a diventare veramente molto molto interessanti per poter recuperare o addirittura per cercare di staccare però anche lì è da valutare la strategia che dovranno però. Come in tutte le competizioni che si rispettano, ovviamente dalla seconda gara in avanti ci sono gli accorpamenti delle piazzole. Quindi cosa vuol dire l'accorpamento delle piazzole? Le piazzole vengono, la prima gara vengono effettuate in modo random, quindi in modo del tutto casuale, dalla seconda gara in avanti eh, le piazzole vengono, vengono fatte per eh, classifica. Quindi i primi sei della classifica eh, stanno in una piazzola, i, i, dal settimo al dodicesimo un'altra piazzola e così via, in modo tale che l'antagonista ce l'ho sempre sotto controllo e anche nella dichiarazione dei punti ovviamente ho, ho la possibilità di controllare e di verificare che tutto venga per di boni. anche se devo dire il fair play è sempre stato ottimo, straordinario, nessuno... non c'è mai stato assolutamente niente da dire, come da nel moda nella mia esperienza in guardarci, perché io ho fatto 12 fra campionati del mondo e campionati europei in Guardarcia, anche lì assolutamente non c'è mai stato anzi il contrario e quindi devo dire che veramente è stata un'esperienza gradevolissima che mi ha anche dato dal punto di vista tecnico e agonistico, mi ha dato qualcosa, non mi mancava niente. Però è stata una pietra importante che mi porto con, con favore ancora. Adesso sono bellissimi, bellissimi ricordi e che invito tutti a, a provare questa esperienza perché veramente è veramente molto molto, molto, molto, molto interessante e permette anche, insomma, di, di verificare le proprie, le proprie capacità. Fittar con nazionale è molto difficile, è logico, è una, è una maglia azzurra, una maglia azzurra vera e propria, quindi, è una cosa molto difficile. Però io, ripeto, eh, nel calcio che è il calcio, esiste anche la Serie B, chi vince il campionato di Serie B ha tutte, ha tutto quello che deve avere, la sua dignità più, più completa non è da buttare via anche perché dopo la Serie B c'è la Serie D, fino alla Serie Z no? quindi se la IFA può essere considerata un po' la Serie B del tiro con l'arma è o Olimpia, Olimpiadi, Cio, eccetera eccetera per carità assolutamente è il top del top del top del top molto di più però eh, anche per noi comuni mortali che non avremo mai, mai e poi mai, ma mai e poi mai, poi mai, la possibilità di competere con i top di livello che vanno alle Olimpiadi o che anche presumono di andare. Ben venga una, una, una manifestazione di questo genere che permette a tutti di conoscere il tiro con e poi chissà, magari potrebbe benissimo nascere un campione che può poi andare e mirare molto più in alto, no? perché no? non è mica detto che debba solo vedere e la una freccia, ma per che è la cosa più bella del mondo, potrebbe anche nascere qualche, qualche vero campione solamente andando a fare questo tipo, questo tipo di manifestazione. Quindi da questo punto di vista